In questo tutorial vediamo come si possono inserire all'interno di un corso su Moodle eh, dei file di qualunque genere, quindi documenti di testo, fogli elettronici, immagini oppure dei link a dei siti internet. Supponiamo di voler inserire le risorse in questo blocco che è ancora vuoto andiamo quindi su attiva modifica Apriamo la tendina Aggiungi una risorsa e selezioniamo Link a file o sito web. Come primo esempio vediamo uh, come si carica un'immagine. Quindi L'immagine che voglio caricare è un'immagine di Gauss. Do un nome pertinente alla risorsa. Nel campo dell'introduzione posso mettere una descrizione della risorsa ma non è un campo obbligatorio mentre è obbligatorio compilare questo campo eh, se è un indirizzo cioè se voglio inserire il link a un sito internet andrò qui a incollarne l'indirizzo in questo caso invece voglio eh, caricare un file quindi premo il pulsante qua sotto mi si apre una finestra con l'elenco dei file e delle cartelle che sono già caricate sul server di moodle in questo caso l'immagine che mi serve è già caricata eh, è già presente sul server perché l'avevo caricata preventivamente quindi mi basta, è sufficiente che io vada a selezionarla attenzione, per selezionarla vado qui accanto e premo su seleziona non, ehm, non bisogna né spuntare questa casellina che serve a fare altro né cliccare su, sul nome della risorsa ma selezionarla andando qui vedete che adesso nel campo dell'indirizzo è comparso il nome dell'immagine, nome scusate del file lo faccio aprire in una nuova finestra, vado fino in fondo alla pagina, salvo e torno al corso in questo modo è comparso un link a questa a questa immagine, se clicco mi si apre in una finestra a parte Vediamo adesso invece come posso inserire un documento di testo eh, che però non è ancora presente sul server. Vado sempre su aggiungi una risorsa, link a file o sito web, do un nome alla risorsa, salto l'introduzione e premo ancora su scegli un file. In questo caso il file che mi serve non è ancora sul server quindi ce lo devo caricare carica un file sul server premo su sfoglia e questo mi permette di navigare all'interno del computer che sto utilizzando vado a cercare il file per esempio questo è un file di testo in formato pdf ma andrebbe bene anche un qualunque altro formato e lo trasferisco, trasferisci questo file ecco qui che adesso all'interno uh, del, del server di Moodle è presente anche il file che ho appena caricato e come prima, come ho fatto prima con Gauss, vado a selezionarlo controllo che abbia preso il nome della risorsa in questo campo lo faccio aprire in una nuova finestra vado in fondo, salvo e torno al corso termino la modifica ecco qui il file, parabola, clicco e mi si apre il file eh, di testo, chiaramente la finestra la posso ingrandire, eccetera. Se invece mi serve inserire una un link a un sito, allora faccio ancora attiva modifica, ancora aggiungi una risorsa, ancora link a file o sito web. Il nome adesso voglio inserire un test sui prodotti notevoli l'introduzione la salto questa volta essendo un, un sito internet qui andrò a incollarne l'indirizzo il sito è questo vado sulla barra degli indirizzi seleziono col tasto destro copio oppure agendo con i pulsanti ctrl c torno nel, nel corso Cancello http perché ne, altrimenti ne vengono due e poi l'indirizzo non funziona e col tasto destro incollo oppure con CTRL V con i tasti. Faccio ancora un'apertura in una nuova finestra, salvo e torno al corso. Ecco, test sui prodotti notevoli. Termino la modifica, adesso se clicco qui mi si apre in una nuova pagina. Il sito che poi posso chiaramente navigare normalmente